Belen e Iannone stanno ancora insieme, crisi superata. Crisi superata tra Belen Rodriguez e Andrea Iannone. Nelle ultime settimane Belen Rodriguez e Andrea Iannone sono stati spesso al centro del gossip. Soprattutto a causa della loro crisi sentimentale. In molti hanno pensato che i due stavano per lasciarsi, ma alcuni loro amici avevano smentito dicendo che si trattava solo di un periodo difficile. Solo pochi giorni fa la Rodriguez e Iannone erano insieme ad una cena di famiglia, lindizio aveva già lasciato intendere che le cose tra loro iniziavano ad andare meglio. A quanto pare tra i due è tornato finalmente il sereno. La coppia è stata paparazzata mentre si scambiava un bacio, appassionato a Roma. È stato il settimanale chi a pubblicare in esclusiva le foto del bacio, in edicola da domani 13 dicembre 2017. Di certo le foto dovrebbero servire a mettere a tacere le voci relative alla loro crisi. Andrea Iannone fa sapere che parlerebbe lui stesso della rottura con Belen. Intanto, Andrea Iannone ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport, dicendo che lui stesso parlerebbe della rottura con Belen se la notizia fosse vera. A suo parere chiunque è libero di dire ciò che pensa. Ma se ritiene che qualcuno esageri nel dire cose non vere si sente libero di dirlo. Ad ogni modo, il pilota ha detto che solo lui e chi lo circonda sempre può conoscere la verità che lo riguarda.